Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 13 maggio, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. C'è sempre un dibattito molto alto sulla questione vaccini, come ben sapete nella giornata di domani è atteso in Trentino Alto Adige il generale Figliuolo, generale Figliuolo che proprio nella serata di ieri ha detto che da lunedì in tutta Italia si apre alle vaccinazioni per gli over 40. Come tutti i giovedì mattina abbiamo ospite qui nei nostri studi Diego Andreatta che è il direttore di Vita Trentina. Diego buongiorno. Buongiorno, buona giornata Marco. Allora, cominciamo ad analizzare, a scorrere la prima pagina del settimanale diocesano. L'apertura è dedicata alla giornata delle comunicazioni sociali e voi avete eh, proposto una riflessione che avete girato a cinque giornalisti. La riflessione proprio sul messaggio del Papa, il titolo che avete scelto, lo vediamo, è «Laggiù dagli ultimi». Papa Francesco ha ripreso una frase evangelica, vieni e vedi, per lanciare questa urgenza di un giornalismo più vicino alla gente, più vicino ai fatti, dobbiamo tornare a consumare le suole delle scarpe. E questo vale per i cronisti, abbiamo chiesto a cinque giornalisti, quasi tutti trentini o comunque noti in Trentino, di dirci che cosa significa per loro. Ma forse vale anche per eh, ognuno di noi. Eh, di questo avviso è l'Arcivescovo Lauro Tisi che ha scritto un messaggio per questa giornata che sarà celebrata in tutte le chiese, in cui eh, osserva come il venite e vedrete, in fondo è una eh, dinamica che dovrebbe... Essere eh, presente appunto ad ognuno di noi, la prossimità, il eh, toccare con mano per eh, dare concretezza alle proprie idee e al proprio impegno. I cinque giornalisti che tipo di riflessioni propongono? Ricordiamo che la giornata cade proprio domenica, domenica 16 maggio. Ma sono di diverso segno, abbiamo affidato a ciascuno un capoverso del messaggio del Papa. Se vuoi un'idea è quella che in un'informazione sempre più globalizzata anche la dimensione tipicamente locale, la vicenda della valle, del quartiere, del rione assume un significato universale. Quindi è più importante che mai creare una rete fra, queste, fra questi fenomeni locali, fra questi fatti di Vangelo in alcuni casi, che possano eh, entrare in un circuito più ampio. In fondo, se vuoi, è un po' la missione anche del nostro settimanale penso anche della vostra eh, televisione. È una sfida quindi a non farsi omologare da un'informazione eh, globalizzata che poi tende insomma, a imporre il menu dei propri temi, ma eh, riuscire dal basso a cogliere effettivamente quanto di buono si muove, quanto di positivo anche. Eh, loro avvisa lo stesso eh, arcivescovo che per esempio segnala come durante la pandemia c'è stato un ritorno al sacramento della riconciliazione ed è questo un fenomeno che ad esempio eh, è sfuggito anche all'informazione religiosa. In prima pagina, e così torniamo alla prima pagina di Vita Trentina, parlate delle giornate delle FAI che metteranno in mostra alcuni tesori cembrani. Sì, è un appuntamento atteso, ogni anno il Fondo per l'Ambiente italiano sceglie alcuni tesori, quest'anno eh, in particolare l'attenzione sulla eh, Val di Cembra, sono appuntamenti molto attesi, molto eh, ricercati, e qui vediamo la, la presentazione: anche eh, Vita Trentina vuole mettersi al servizio ecco, di questa iniziativa culturale che eh, si lega con i territori e con la promozione eh, delle nostre località minori. Nelle pagine interne poi vi occupate anche del sito della diocesi che viene notevolmente rinnovato. La ricorrenza anche qui è quella della giornata di domenica 16 maggio, è un sito sempre più cliccato anche nel periodo della pandemia, ha ospitato le dirette della messa celebrata dall'Arcivescovo, è un sito che si è rinnovato nella grafica e che rende più visibili le tre aree di impegno diocesano con le loro iniziative settimanali. Un sito che lavora in parallelo con il sito informativo del nostro settimanale è più invece orientato ad un'informazione anche sociale e politica e siamo contenti di sottolineare come anche il sito cerchi di mettersi sempre di più in relazione con i numerosi siti parrocchiali, sono più di una trentina, che animati da altrettante redazioni web, sono cresciute anche nel periodo della pandemia. E' questo anche eh, dinamismo di eh, rapporto tra chi fa informazione sul territorio e chi sta al centro. E ci sono stati veramente dei grandi cambiamenti e una forte accelerazione, immagino in questo senso, proprio in questi ultimi mesi, anche per quello che riguarda proprio il settimanale diocesano e la versione online. Sì, certamente si tratterà di non disperdere appunto, le, le esperienze eh, che abbiamo fatto, trattenendo quanto di positivo abbiamo sperimentato. Si è molto parlato, soprattutto nella giornata di ieri, della Cattedrale, della Cattedrale di Trento che dal 17 maggio, quindi da lunedì, di fatto chiude, chiude fino al giorno del Santo Patrono, al giorno di San Vigilio, perché proseguono i restauri. Sì, una chiesa che chiude fa sempre notizia, tanto più la nostra cattedrale. Immagino poi che nella sua storia secolare, a parte i periodi bellici, non ci siano state molte altre stagioni di eh, chiusura così totale. È per motivi di sicurezza evidentemente, ma i, i tecnici che seguono da due anni questa imponente campagna di restauro assicurano che per San Vigilio tutto tornerà a posto e si potrà celebrare il patrono con il pontificale solenne. Quindi ovviamente chi vorrà andare alle celebrazioni dovrà andare in altre chiese, diciamo così, limitrofe sì, di quella zona un, no, del centro. C'è un programma alternativo, ma ehm, per fortuna insomma non mancano le possibilità. Ci sono degli sviluppi che voi documentate dell'operazione Perfido e proponete, offrite anche un podcast se non sbaglio? Sì, lo segnaliamo meglio, eh, l'operazione lo ricordiamo ai nostri... Ascoltatori, è quella che nell'ottobre ha portato anche al rinvio a giudizio di una ventina di eh, persone, anche alcuni imprenditori nella zona del Porfido, segnalando delle pericolose infiltrazioni che peraltro già la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, aveva eh, segnalato nei, negli anni precedenti. E il podcast di cui dicevi è stato realizzato da un collettivo di studenti universitari legati all'Associazione Libera e punta a documentare proprio sulla base dell'investigazione eh, di che cosa si sta parlando, ma eh, su questo ci sofferma anche il nostro editorialista Vincenzo Passerini, che a partire dall'esempio coraggioso del magistrato siciliano eh, Rosario Angelo Livatino, che è stato beatificato proprio domenica scorsa, eh, ci richiama l'importanza di saper eh, anticipare la diffusione dei fenomeni eh, mafiosi. Da questo punto di vista l'inchiesta, l'indagine denominata appunto perfido-porfido eh, deve mh, farci rizzare le antenne dell'attenzione e della vigilanza critica. Assolutamente. Nelle pagine interne poi parlate anche dell'assemblea di azione cattolica, ma non solo. Sì, l'Assemblea Nazionale che si è tenuta online, ha visto anche una partecipazione di delegati trentini e poi l'altro evento della settimana è questo mh, testo del Papa che mh, istituisce la parola sbagliata riconosce la figura del catechista e la rilancia. La referente diocesana Beatrice Iob ci spiega ecco, qual è la novità di questo riconoscimento ad una figura che è molto diffusa anche nelle nostre parrocchie. Trentino e Brasile è un sentire comune, c'è cioè una pagina con alcune testimonianze che avete raccolto. Sì, ehm, attraverso la Trentini nel mondo e la, la Cooperazione Trentina, sono varie le associazioni impegnate nel paese latinoamericano, si creano dei rapporti che, sui quali è stato fatto il punto la settimana scorsa. Dalle valli, Dalle valli Diego, questa settimana che cosa che ci segnali di particolarmente interessante? Ma, eh, abbiamo un'iniziativa eh, nel Basso Sarca, appunto attorno alla Sarca, eh, il corso d'acqua che appunto è, è al centro di un'attenzione di, di tipo ecologico e poi ehm, altre iniziative in cui la difesa per l'ambiente si coniuga con una forte dimensione comunitaria e sociale e questo è un tema che affronteremo, lo posso anticipare anche nel prossimo numero di Vita Trentina. E lo sfoglieremo poi insieme. C'è l'inserto questa settimana Comunione e Missione, di che cosa vi occupate? È L'inserto mensile del centro missionario, eh, due temi eh, di questa settimana, uno è ancora quello dell'informazione dell sul mondo impoverito, il secondo è quello del eh, commercio d'armi, un argomento eh, di cui si trovano Ehm, riferimenti anche nel numero di Vita Trentina ehm, in edicola questa settimana. Dicevo in apertura che nei, nelle prossime ore sarà ospite in Trentino Alto Adige il generale Figliuolo. Ecco, tu come vedi, come sta andando la campagna vaccinale? Ha messo quella marcia in più che tutti auspicavano? Tu hai avuto anche esperienze personali sì, in tal senso? Sì, ma direi eh, proprio che la, sì, c'è stato un, un, un balzo in, in avanti, eh, positivo, anche io sono fra i vaccinati che ne hanno eh, goduto, ho sperimentato anche una buona organizzazione del sistema della eh, vaccinazione e credo che appunto con la pazienza e con la eh, collaborazione di tutti eh, si possano risolvere e archiviare definitivamente problematiche legate alle prenotazioni che avevamo avuto in passato. Questo clima di maggiore sollievo credo che ci dovrebbe insomma, responsabilizzare ulteriormente a far sì che insomma, anche la prossima fase scorra all'insegna del rispetto e dell'attenzione anche verso chi ancora deve ricevere il vaccino, i nostri giovani in particolare. Qui stiamo proprio vedendo nelle immagini che ci trasmettevano dalla regia il drive-thru, tu mi pare hai avuto proprio quell'esperienza, com'è sì, che, sì. che giudichi appunto questa modalità così particolare insomma, di somministrazione del vaccino? Ma direi voto 8 e mezzo in 10 minuti ho completato l'opera e ho trovato personale preparato, molto gentile e anche una constatazione dell'efficacia di questa eh, modalità anche per le persone anziane perché non le costringe a, eh, a muoversi e quindi eh, ben venga la, la, il potenziamento insomma, di questa formula anche con la nuova struttura che si va predisponendo non so se si arriverà in tempo per l'arrivo del generale ma insomma sarà questione di giorni eh sì perché probabilmente il maltempo ha spostato in là di qualche giorno la realizzazione finale prima di salutarti Diego ancora qualcosa da segnalare da vita trentina che mi sono dimenticato? Ma a eh, pagina 2 facciamo un po' le pulce ad una dichiarazione a nostro avviso un po' improvvida del governatore Fugatti a proposito dei eh, migranti, questo appello generico insomma ridurre il numero degli sbarchi e degli arrivi, questo eh, richiamo insomma ripetuto all'Europa che è peraltro è incondivisibile, mi sembra o ci è sembrato insomma una Uh, dichiarazione un po' stonata soprattutto nel momento in cui abbiamo molti uh, naufragi e insomma ci permettiamo credo che sia anche nostro compito di uh, criticare uh, Fugatti per questa sua uscita di pochi giorni fa per, peraltro accolta è questa preoccupante da un certo consenso sui social e dal rilancio della stampa uh, nazionale che pure di una parte di stampa nazionale che cavalca questo tema io ringrazio molto Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, che come tutti i giovedì è stato nostro Grazie ospite. A te. Grazie a voi.